Grazie Presidente, io vorrei rassicurare le opposizioni, eh, non è che non c'è stata programmazione, anzi eh, appunto perché c'è stata programmazione che noi abbiamo ritenuto di fare quest'ordine del giorno, l'azione di questa amministrazione nel, nell'ambito sociale è stata molto forte in discontinuità con il passato, siamo riusciti in molti municipi ad abbattere anche determinate liste di attesa, cosa che non si vedeva da molti anni e siamo molto contenti di questo. Tuttavia, alla, eh, alla, quasi alla fine del percorso che ci porterà al, al piano sociale cittadino, molti municipi hanno già approvato i loro piani sociali municipali e questo, questi, sia quelli municipali che quello cittadino, sono stati proprio il frutto di un percorso e allora a ribadire che noi questo percorso lo vogliamo continuare, lo vogliamo continuare con la stessa energia con lo stesso interesse con la, la stessa passione noi chiediamo che si continui e a eh, prestare la giusta attenzione al sociale in modo che questi non restino dei libri di sogni ma possano essere realizzati e dare una visione di città che è diversa così come noi ce l'immaginavamo all'inizio della nostra consigliatura. Grazie.